Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio parlare di Blippar, The Art Browser, è un sistema di riconoscimento automatico dell'immagine degli oggetti e permette la creazione di oggetti aumentati. Con il sistema di riconoscimento automatico dell'immagine degli og oggetti si possono vedere in realtà aumentata moltissimi prodotti commerciali di uso comune e artistici presenti nel database di Blippar, ma soprattutto si possono vedere gli oggetti educativi in realtà aumentata da noi prodotti con blipar studio eh, blipar consente di creare modelli 3D di realtà aumentata la creazione di scene aumentate il riconoscimento di oggetti e monumenti come vi dicevo Blipper per i prodotti e gli oggetti proposti nel suo database si comporta come aura universale non richiede iscrizione a canali per gli oggetti da noi prodotti in Blipper Studio rilascia ogni volta un codice da inserire che può essere inviato agli utenti o agli studenti questo è un esempio di uh, Blipper per il riconoscimento del uh, degli edifici e questo delle opere eh, d'arte. Bripar eh, permette anche il riconoscimento di eh, eh, prodotti di uso di consumo comune come il vaso di Nutella con le info aumentate. La realtà aumentata può essere di grande motivazione e coinvolgimento per le classi, facilita l'apprendimento di di argomenti complessi approfondendo nel contenuto lanciando immagini, informazioni aggiuntive e media correlati è inclusiva usare realtà aumentata rende interattiva la conoscenza facilita l'inclusione del pensiero creativo presenta aspetti ludici e creativi. È assolutamente in effetti creativo costruire con AR, coinvolgere gli studenti nelle pratiche nella ricerca delle informazioni, garantisce il successo e la soddisfazione della pubblicazione. Eh, per creare AR con Blippar si, si uh, deve andare poi uh, sul, uh, sul sito eh, che eh, Builder Create. Ecco, ora vediamo come costruire delle immagini in realtà aumentate con Blippar. Bisogna entrare nel sito, registrarsi e um, creare un new uh, project. Mettiamo il nome del uh, new project, lo chiamo Nordone. Ok. E uh, create. Con uh, create adesso mi... Uh, farà entrare gradualmente nell'applicazione. Eh, mi dice create blip eh, blip builder ok mi dice di trascinare qui l'immagine ehm, l'immagine eh, che mi servirà come marker per uh, l'applicazione e ehm, trascino l'immagine che ho preparato quindi eh, vado in continuo, eh, mi sono sbagliata, metto il titolo, l'immagine, scrivo libro e uh, andiamo in continuo e uh, mi crea il, il mio uh, blip. Ora entro subito nella, nella mia dashboard, l'ho caricata. E Vedete che ho a disposizione, mi ha caricato anche l'immagine del marker, le, ho a disposizione nella barra laterale a eh, sinistra elements con eh, 3D shapes e il resto da poter inserire nella, nella mia scena 1 dei widget che sono audio, video, eh, bottoni a Facebook e così via. E uh, poi negli upload ho la possibilità di, uplo eh, di uploadare immagini aggiuntive o delle scene successive alla prima che ehm, eh, si è creata automaticamente che vado a rinominare come, eh, ehm, eh, come eh, esempio, posso dare qualsiasi nome, ehm, Giorgio. Nardone, chiamiamola così, che so che è l'inizio, è la scena 1 e uh, potrei aggiungere, come vedete, altre scene, ma mi, qui mi limiterò a fare soltanto uh, una scena. Intanto nella zona upload vado a uh, mi, mi dice che posso caricare le uh, mie uh, immagini, vado a caricare un'immagine uh, dal... E lo faccio trascinandola dalla mia cartella eh, nella dashboard nella parte destra intanto lui eh, vedete che pianino pianino mi carica l'immagine che io avrò cura poi di posizionare nel, eh, sul mio eh, trascinandola sul eh, mio marker ho trascinato l'immagine, la eh, rimpicciolisco, la posiziono dove voglio nel eh, marker la, eh, e eh, poi eh, una importante cosa è che posso introdurre delle animazioni in questo in, eh, eh, con questa immagine andando nella animation layers nella uh, parte sinistra della uh, finestra e uh, l'ho aperta vedete l'ho selezionata e a destra posso con uh, uh, uh, usare i motion effects e uh, trascino il move in un punto della linea del tempo lo sposto un attimo per far muovere la mia icona ma e contemporaneamente metto anche un tra i uh, move fx uh, metto anche un fade out che per far scomparire poi questi elementi li sposto come voglio, per far scomparire la mia eh, icona. Posso allungare naturalmente le icone in questo modo, posso vedere l'effetto di questa applicazione di contenuti. Adesso vedete che lo scorrimento me la fa scorrere, adesso scomparire. Ok, eh, Voglio aggiungere sempre nella, eh, nella mia... Della mia, nel mio marker sul mio marker un link a un video eh, che spiega eh, che avevo pre preparato precedentemente che spiega il contenuto del libro recensisce il libro de, su youtube quindi trascino l'icona di youtube eh, e la eh, sistemo Vado nella eh, colonna a, a destra della mia dashboard e metto, mi chiede di mettere la user channel del uh, mio video e che io in collo invio e così ho, ho messo anche questa uh, uh, funzionalità. Voglio tanto per farvi vedere, inserire pure un audio. quindi Vado in widget e. Uh, Trascino l'icona dell'audio che naturalmente rimpicciolirò. La metto la posizione qui, l'audio, tiro su un po' YouTube, l'audio qui. E mi dice di avere audio file che andrò a prendere nella cartella che ho a disposizione sul mio computer del, degli audio, la trascino trascino il file mp3 e lui me lo carica come potete osservare ha caricato anche questo ora voglio aggiungere un, eh, un testo eh, anche se della, questi, eh, i testi si vedono poco in elements vado in test aggiungo test vedete nella, sempre nella barra destra invece del sample eh, test aggiungo eh, Scuola di psicoterapia breve e um, breve e ehm, mi dice di... faccio invio perché compaia il testo, vedete che compare, rimpicciolisco la finestra, lo posiziono qui sotto, do un color black e eh, nella eh, parte del setting mi dice eh, no action, io metto un'azione invece e quindi mh, eh, vado... A, a, le, voglio creare un link a un website e vado in website. Dovrò mettere l'indirizzo qui, l'URL del website. Ecco, inserisco allora l'URL del sito della scuola di uh, psicoterapia, faccio invio e uh, questo uh, sarà poi visibile. A questo punto faccio preview. Con il preview mi dà il test calls e um, vado su continuo. E uh, come vedete ho uh, fatto, ho realizzato il mio uh, blip e, ho, e mi, da, mi rilascia anche il numero del codice che andrò a inserire sul uh, mio. Uh, um, sul mio cellulare eh, aprendo l'applicazione vado in publish to test e eh, quindi mi eh, pubblica in eh, text mode ho aperto l'applicazione sul mio eh, cellulare come potete vedere adesso vado a inserire il numero del, eh, del, eh, del codice e vado in inserisci codice a prova e um, inserisco qui il numero del codice che è uh, 107 uh, atto, 107 a 206 2 206 e 2 e uh, mh, Confermo, ok, chiudo questa finestra e eh, vado a eh, ora, mh, che ho il codice, a puntare, eh, punto sulla eh, immagine e vedete che me la sta caricando immagine, mi uh, permette di accedere a YouTube, immagine, chiudo YouTube, qui c'è il mio tutorial e poi di play l'audio la, che avevo messo e uh, di mh, cliccare cliccare sul collegamento al centro di terapia strategica, chiudo anche questo. Volevo dirvi che adesso vado in uh, uh, close e um, potete di nuovo uh, vedere che ho tutte le informazioni a, a mia uh, disposizione sull'applicazione. Uh, sull Ok, quindi vedete eh, che abbiamo creato una, eh, la nostra applicazione di realtà aumentata. Buonasera.